Io sono eh, particolarmente orgoglioso di essere, di essere qui oggi e di essere in una sede eh, così importante per l'amministrazione capitolina perché denota l'importanza che vogliamo dare al tema della sicurezza stradale. E, come ricordato in precedenza abbiamo eh, istituito questa nuova consulta con una delibera qualche, qualche mese fa qui in Campidoglio con una seduta molto importante molto partecipata anche da diverse autorità proprio per sottolineare, per rimarcare ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale. Però è non è banale la modifica l'integrazione che abbiamo fatto rispetto alla precedente eh, consulta, appunto lo abbiamo appena visto eh, si chiamerà consulta cittadina sulla sicurezza stradale mobilità dolce e sostenibilità perché questa integrazione? Non perché ci andava di eh, mettere troppe, troppe parole ma perché è fondamentale affrontare il tema della sicurezza stradale a 360 gradi, integrato con gli altri temi con gli altri argomenti della mobilità, eh, della mobilità e della mobilità ovviamente sostenibile noi oggi a Roma abbiamo dei numeri eh, da guerra la Ogni due giorni muore una persona per incidente stradale a Roma, e non si contano il numero dei feriti, è una strage e continua e soprattutto silenziosa perché ormai purtroppo non fa neanche più, neanche più notizia. Questo è dovuto sicuramente all'alto, all'altissimo numero di automobili private che circolano oggi a Roma. Il nostro primo obiettivo deve essere quello di affrontare il tema della sicurezza stradale prevenendo, agendo sulle cause e non sugli effetti e quindi eh, riducendo fortemente il traffico privato, riducendolo sia ai livelli Quantitativi, quindi sappiamo benissimo ormai numeri che purtroppo sappiamo a memoria anche io perché purtroppo sono anni che li ripeto e quindi il mio obiettivo che mi sono dato in questa consigliatura è cercare di, di, di cambiare questi numeri perché ad oggi è sempre quello, ovvero il 70% delle, dei cittadini romani che si spostano col mezzo privato e il 30% che si spostano con il mezzo pubblico, bicicletta, a piedi e così via. Dobbiamo ridurre questo numero perché ogni utente che noi spostiamo dalla mobilità privata al trasporto pubblico vuol dire ridurre fortemente il tasso di incidentalità. Poi bisogna agire in maniera aggressiva, in maniera drastica, in maniera concreta ovviamente sul rispetto del codice della strada. È un tema che può risultare banale ma purtroppo a Roma ancora non lo è. Eh, soprattutto per quanto riguarda i limiti di velocità, soprattutto per quanto riguarda la sosta selvaggia, la doppia fila e così via, sono tutti temi che ovviamente vanno aggrediti e, e, e quindi, eh, poi adesso andrò anche ovviamente a, a spiegare nel dettaglio quello che farà la consulta cittadina, eh, ci servirà, già lo stiamo facendo, ma ci servirà una più stretta collaborazione con, con la Polizia Locale, eh, perché... Dicevo appunto Il tema della sicurezza stradale non è, non è più un tema solamente trasportistico, ma è un tema eh, in primis umano, perché ovviamente sono morti che non possiamo permetterci, che un Paese non può permettersi. Sono poi anche costi economici e sociali che non possiamo, che non possiamo permetterci, perché le stragi continue che avvengono sono anche un costo, ovviamente. Ovviamente in primis c'è il lato umano, ci mancherebbe, ma poi c'è anche un costo che la collettività deve sopportare. C'è un aspetto poi sociale gravissimo da, da, da affrontare. E quindi appunto sono dei, dei numeri che, che, che non sono in scala rispetto alle altre città europee che hanno dei tassi di mortalità e di incidentalità estremamente inferiori rispetto alla città di Roma, di Roma. e sono dei numeri appunto che, che vogliamo, che dobbiamo. Combattere e, e, e appunto le azioni di questa amministrazione vanno in questa direzione. Per quanto riguarda la consulta cittadina, la consulta cittadina sarà uno strumento importante di confronto fra eh, tutta la parte civica di questa città. Io lo affermo sempre ad ogni occasione, eh, nella, nella città di Roma ci sono tantissime esperienze civiche, tantissimi comitati, tantissime associazioni che spesso fanno un lavoro importante, fanno un lavoro fondamentale ma che devono essere valorizzate, che devono avere una cornice istituzionale, una cornice amministrativa. L'obiettivo della consulta è anche questo, quindi una, una sede istituzionalizzata, uno strumento a disposizione dei comitati e dei cittadini per poter eh, presentare delle osservazioni, presentare dei progetti, confrontarsi in maniera, in maniera costante e istituzionalizzata con l'amministrazione, che nella consulta sarà rappresentata a, a 360 gradi, la parte politica, la parte politica sia dell'amministrazione centrale che dei municipi, la parte amministrativa, quindi i dipartimenti, quindi la polizia locale e così via, quindi uno strumento veramente a disposizione dei cittadini per affrontare questo tema in maniera, in maniera diretta e poi appunto lo voglio sottolineare ancora una volta in maniera sistematica, ovviamente se vogliamo ridurre il numero di incidenti stradali bisogna eliminare le automobili, bisogna eh, combattere il pensiero che oggi ancora c'è a Roma per il quale eh, per molti cittadini l'automobile è uno strumento eh, irrinunciabile, è un qualcosa che, che va e deve essere utilizzato a prescindere, è un qualcosa per cui eh, va difeso il posto auto, va difeso, va difeso il, il, il parcheggio e così via. Non è così. Qualsiasi altra città, anche italiana ma ovviamente eh, europea, ma non solo europea, mette l'automobile ai margini della, della vita cittadina, quasi come fosse un, un qualcosa da evitare, un, un vizio, tra virgolette. Ovviamente c'è un lavoro enorme che dobbiamo fare, che stiamo facendo per recuperare il gap infrastrutturale che c'è su Roma, perché è il solito discorso che spesso mi si pone dice sì, io lascio l'automobile privata a casa, però non ho alternative. Premesso che questo discorso è vero fino a un certo punto, però sicuramente degli sforzi vanno fatti però è un po' per usare una metafora un cane che si morde la coda, finché io a Roma non riduco il numero delle automobili private circolanti non potrò mai avere un sistema di trasporto pubblico efficiente perché per quanto Atac e le aziende di trasporto pubblico possono fare degli sforzi enormi ovviamente devono farli, non sto dicendo che, che il trasporto pubblico di Roma funzioni benissimo, ci sono dei miglioramenti fondamentali ma tutti questi miglioramenti se non sono accompagnati da una politica di riduzione del mezzo privato come abbiamo detto più volte ci stiamo lavorando di congestion charge e così via, qualsiasi risultato sarà vano, qualsiasi investimento sarà sprecato. Quindi ecco io concludo rapidamente, mi scuso se mi sono un pochino dilungato, però ci teniamo a sottolineare l'importanza della consulta come strumento di confronto veramente fra tutte le realtà di questa città e l'importanza di vedere la sicurezza stradale non come un tema a sé stante, non come un tema staccato dagli altri, ma come un tema che si va a inserire nel discorso più ampio di trasformare questa città, di eh, eliminare il traffico privato, perché veramente ridurre il traffico privato vuol dire aumentare la qualità della vita, vuol dire aumentare la qualità dell'aria. Vuol dire poter uscire in strada e parlare con il vicino di casa senza essere sommersi dai clacson, senza essere sommersi dai rumori dell'automobile. È un qualcosa che dobbiamo cominciare a pretendere, perché io sono stanco di andare all'estero e dire come si vive bene nei paesi scandinavi, come si vive bene nei paesi anglosassoni e così via. Dobbiamo cominciare a pretendere un modello di città diverso, una qualità della vita migliore perché i benefici quando si elimina il traffico privato sono a cascata per tutti, lo sono per le attività economiche, lo sono per le attività sociali, lo sono per le attività culturali. Quindi io mi auguro che poi eh, ci sarà modo anche di ampliare questo discorso veramente con tutti, con tutti gli stakeholder, come si dice ultimamente, con tutte le realtà perché eh, riducendo la mobilità privata aumentando la mobilità pubblica, pedonale e ciclabile e quindi aumentando la sicurezza stradale, veramente ne guadagnano tutti. Grazie.